Annunzio vobis, gaudium mainum, abemus canale Telegram. Qui vi nomen in Posuit, Iper David scende. Picciocusu e Picciocas, vi annuncio la creazione del mio personale canale Telegram, dedicato principalmente ai feed di questo canale YouTube, ma non solo, infatti è lì che posterò news, anteprime di progetti, magari con qualche sondaggio, quando sono indeciso su qualcosa, annunci per cui non ritengo necessario un video, ma anche memes, sticker, cazzeggi video videoludici, eccetera eccetera. Ho deciso di aprirlo perché volevo un posto per gli annunci, ma anche perché volevo creare un canale apposito, per le mie campagne su giochi come Crusader Kings 2 ed Europa Universalis 4, ma per cui fare video mi prenderebbe male, e così volevo pubblicare screenshot con dei, chiamiamoli, report, di guerre, eccetera. Iscrivetevi se avete un account Telegram e un po' di dignità, no ok, scherzo, ma iscrivetevi comunque. Detto questo vi auguro un buon 2118. Un salutone a Sibidda.